Ciao, oggi volevo parlarvi di questo software che si chiama NVIDIA Canvas che è uno strumento per disegnare sfondi fotografici di tipo naturalistico che è disponibile per chi ha una scheda video NVIDIA. I requisiti di sistema sono questi, quindi serve avere una scheda video di qualità NVIDIA, quindi non è per qualsiasi computer, però appunto nel caso voi abbiate questa scheda, il software è gratuito, si può scaricare qui premendo scarica la beta e poi premendo di nuovo il tasto scarica la beta, è appunto ancora in beta anche se ha versione 1.4, permette appunto di generare dei paesaggi e anche dei panorami che è una funzione nuova. Quando lo si apre, si può scegliere se creare un disegno standard, diciamo, oppure uno in modalità panorama. Allora, cominciando con quello standard, questo è il funzionamento del programma. C'ha due sezioni, quella a sinistra è quella in cui disegniamo, e forniamo uno schema generale di quello che vogliamo. E a destra c'è il risultato che otteniamo. In questo momento c'è un cielo notturno, perché abbiamo riempito la parte a sinistra solo di cielo. E infatti il pennello adesso per esempio è selezionato su cloud e potremmo disegnarci delle nuvole. Quindi con il pennello qui, questo cerchietto è il nostro pennello, possiamo fare dei disegni e qui appaiono delle nuvole che cercano di simulare diciamo quello che abbiamo a sinistra. Con questo possiamo ingrandire il pennello e ottenere dei, eh, delle forme più grandi oppure più piccole. E qui a sinistra eh, otteniamo un risultato simile a quello che cerchiamo di fare. Cioè, è possibile cambiare con delle variazioni la, il risultato, diciamo, quindi è come se utilizzasse degli algoritmi delle fotografie di partenza fondamentalmente diverse. Quindi per questa singola fotografia possono esserci varie eh, variazioni, per quest'altra ce n'è altre e così via. Quindi... Qui è abbastanza facile da usare, anche se io decido e cambio questa variazione sono sempre libero di ricominciare a disegnare. Quindi per esempio potrei prendere del mare qua, sì, e in questo caso invece del pennello normale potrei usare la linea e tracciare una linea diritta qui ottenendo una riga di mare. Eh, ovviamente in qualche modo ha capito che deve essere mare anche tutto sotto perché è un po' strano che sia cielo però per sicurezza possiamo usare il tasto riempi e cliccare e riempire tutto questo di mare. Quindi vedete adesso questo è tutto mare. Posso cambiare appunto stile di fotografia però ho un cielo, le nuvole più o meno dove gli ho chiesto e il mare. Ci sono tante altre cose tra i pennelli per cui eh, vediamoli un attimo. Ci sono il cielo che è quello iniziale, le nuvole queste sono colline, montagne, acqua, un po' generico, eh, fango, nebbia, neve, fiume, fiori, erba, eh, fili d'erba, eh, cespugli, foresta, pietre, sabbia, eh, ghiaia, terreno, diciamo terra. E questo che sono muretti in pietra. Quindi per esempio potrei prendere sabbia col pennello e tra l'altro posso fare anche dei layer. Quindi qui ho il mare, potrei fare un nuovo layer, quindi sopra all'immagine, ingrandisco il pennello e disegno una zona così e la riempio tutta quanta di sabbia. E quindi vedete qua è uscita una spiaggia che ovviamente appunto può avere tante variazioni magari io comincio inizialmente cercando una variazione di quelle con la luce abbastanza neutra per capire cosa sta succedendo ecco tipo questa quindi qui ho la sabbia potrei aggiungere appunto delle altre zone quindi è del tutto lasciato ovviamente alla fantasia di quello che vi serve quindi vedete aggiungendo qui de del fango ne ha aggiunto, posso avere delle montagne sullo sfondo, magari le faccio in un altro layer ancora e aggiungo qua sullo sfondo una montagna, un'altra, sono un po' dentro l'acqua, quindi posso ehm, prendere di nuovo la linea, prendere di nuovo il mare e traccio una linea così ed ecco che, sono finite diciamo in fondo se disattivo il layer scompaiono le montagne posso disattivare la spiaggia quindi adesso prendo collina con un pennello un po' più grande faccio ancora, faccio sempre su questo layer qui ovviamente ho del mare e quindi non posso ecco, eh, mi metto qui faccio questa zona dove ho selezionato collina e magari dovrei avere pietra da qualche parte eccole qua, stone e quindi vedete che in questo modo ha creato una parete rocciosa diciamo si tratta anche di, di divertirsi la particolarità è che si può aggiungere anche delle proprie foto eh, quindi per esempio questa è una mia fotografia che ho aggiunto e quindi questi stili sono ottenuti a partire da una mia fotografia come si fa? bisogna selezionare new style clicco browse e prendo questa foto ad esempio faccio apri aggiungi e adesso avrò a disposizione questo nuovo stile basato sulla mia fotografia non so bene dirvi in che modo utilizzi la fotografia e le informazioni che ci sono dentro però come vedete ho delle variazioni di tipo diverso quindi anche personalizzabili diciamo infatti per esempio qua non vedo nessuna eh, variante diciamo notturna che nella mia foto non c'era questa immagine può essere salvata. Se noi usiamo il tasto salva normale, eh, quindi questo per esempio la chiamo tutorial 3, visto che ce n'erano un altro paio, faccio salva. Questo è il formato suo di Nvidia Canvas per riaprirla qua ed eventualmente modificarla. Appunto ricordate possiamo mettere, togliere cose. Questo invece è un esporta e potete scegliere vari formati. In particolare per esempio posso scegliere PNG se voglio l'immagine in un formato più standard, faccio salva e ora nella mia cartella ho Tutorial3 che è un file png, che è piccolino, è di dimensioni di 1024x1024 Potrei ingrandirlo con degli strumenti AI, questo ad esempio è un ingrandimento 4x ottenuto con Topaz Gigapixel, potete provare anche con Stable Diffusion che è gratis, è un ingrandimento 4x in cui vengono inventati diciamo, un po' di dettagli, eh, certo non è come una effettiva fotografia, però magari come base per un, per esempio, per un disegno sicuramente anche i 1024 pixel iniziali possono bastare. Una funzione interessante è poter creare un panorama, e questa è un po' nuova in questo programma, panorama è un'immagine che... Eh, come possiamo vedere qua nell'anteprima a destra è tridimensionale diciamo quindi questa qui che vedete è rettangolare viene proiettata sulla sfera la sfera è quella che vedete appunto rappresentata da queste latitudini e longitudini e quindi possiamo creare un intero panorama che poi in molti software 3D può essere utilizzato anche per illuminare la scena per esempio lo troviamo già riempito con cielo ed erba adesso prendo per esempio Snow e creo invece una riga di eh, neve e poi riempio la parte sottostante di neve e vedete è già diventato così prendo la nebbia un po più sottile e aggiungo quest'altra riga e quindi adesso ho messo della nebbia in fondo la aumento ancora e magari dipingo un po col pennello attenzione che ovviamente nel, nelle parti laterali Dovete immaginare che questo lato vada a ricucirsi qui a sinistra, quindi è meglio che non ci siano differenze molto grosse, quindi se faccio qualcosa qui lo devo fare anche là, per quello è meglio in effetti disegnare nel mezzo di solito. Creo un altro layer, magari qua giù creo una montagna, tenete anche conto che la parte più bassa e la parte più alta sono quelle che diventano proprio il, la parte finale del cerchio qua sotto. Quindi è meglio non disegnare, diciamo, perché saranno proprio questa parte qua i poli che sarà poco visibile, diciamo. Quindi, eh, come vedete, questo mi permette di disegnare delle montagne con delle forme eh, esattamente quelle che voglio io quindi posso creare per esempio se ho un, un fantasy la necessità di creare delle forme molto particolari ho a disposizione la gomma che avendo lavorato su un layer soprastante posso andare a cancellare anche quello che ho già disegnato e quindi creare delle strutture che poi vengono trasformate in risultati diciamo realistici in questo modo adesso faccio un altro layer ancora terra con un pennello piccolo, vediamo, lo preparo su un layer a parte, ecco. Ora possiamo anche provare le altre varianti. Qui effettivamente c'è qualcosa che non va, non l'ha realizzata molto bene questa montagna. Probabilmente è meglio non essere troppo, troppo dettagliati perché alla fin fine cerca di, di partire anche da fotografie esistenti, diciamo. E quindi se si fa delle cose un po' troppo strane i risultati potrebbero essere non esattamente carini. Ecco, adesso se questo risultato... Può soddisfarmi posso provare le varie appunto alternative e vedere che tipo di, di disegno ottengo con delle alternative quando sono soddisfatto allora come al solito posso salvare nel formato di nvidia canvas e posso anche esportarlo e in questo caso il formato di esportazione eh, è meglio che sia EXR che è un appunto il formato di esportazione per, per questo tipo di immagini diciamo. Allora eh, lo salvo come panorama. Come vedete Windows me la mostra con un'icona diciamo neutra poi dipende da che programmi avete installato voi però diciamo che questo formato EXR se lo apro in un programma di grafica come ad esempio Crita. Come vedete può apparire diverso perché ha una gamma dinamica molto ampia, non è proprio una vera immagine HDR, però diciamo che è fatta perché venga messa nei software 3D, Se la apro in un software di fotoritocco professionale per esempio come Affinity, posso scoprire che questo che sembra tutto bianco in realtà contiene delle informazioni. Se vado nel menu filtri e scelgo ombreggiature luci e abbasso l'intensità delle luci, scopro che ci sono molti dettagli, vedete, che erano prima mangiati dal bianco. Infatti posso anche, ecco, vedete, posso scoprire che il punto più bianco circa è qui, dove ci sarebbe il sole, e quindi... Come se avessi ancora a disposizione la macchina fotografica che ha scattato la foto, posso decidere diciamo, di regolare l'intensità della luminosità. Questo in un uh, programma di fotoritocco appunto mi permette di eventualmente cambiare l'esposizione, però in realtà è utile nei programmi 3D perché fornisce l'illuminazione. Per esempio, ho questa piccola scena in Blender, ho messo questa sfera solo per vedere appunto i riflessi. Vedete, adesso sta riflettendo... Quella mappa che viene scelta qui e che ovviamente posso cambiare, queste sono fornite con Blender, però non è quello che mi interessa adesso, quello che mi interessa adesso è metterla proprio come sfondo della scena. Quindi vado nella sezione di shading e devo scegliere Word. Farò un video apposta per gli abbonati in cui eh, discuto come utilizzare queste immagini in Blender e in Unreal Engine perché l'argomento è piuttosto complesso, però velocemente per vederlo alla svelta prendo la mia immagine in formato EXR uscita da Nvidia Canvas, la trascino qui devo cambiare questo nodo in un tipo di nodo Environment e lo collego allo sfondo Ora lo, lo sfondo contiene la mia immagine, quindi se torno qui e vado in modalità renderizzata, ecco che vedo che utilizzo la mia immagine sullo sfondo. Adesso ovviamente la montagna davanti è molto grande e quindi non si nota, però questa è l'immagine che ho generato di là e che è qui. La risoluzione non è molto alta per poterla, diciamo, Utilizzare come sfondo fotorealistico però per i riflessi è più che sufficiente per vederla riflessa sugli oggetti di scena e in più come vedete anche la luce della scena viene eh, un, presa da quell'immagine. Finché sono in EV eh, avrò questa luce mh, diciamo generale ma non ho il sole. Se vado in cycles eh, questa illuminazione viene usata anche per generare le ombre e quindi anche se vado per esempio ad aumentare l'intensità del panorama come vedete la luce è sempre più forte e quindi i bianchi diventano sempre più bianchi però è tutto realizzato in maniera realistica. Se Ecco, 05 per esempio, senza esagerare, ho lo sfondo che desideravo. Quindi, in, in cycles, avete a disposizione proprio anche l'illuminazione fornita da, questo, da questa immagine e potete appunto regolarvi lasciandola 1 è piuttosto luminosa, però si può abbassare perché appunto è un'immagine a gamma dinamica abbastanza ampia da poter essere variata. Se siete in EV c'è la possibilità di aggiungere un sole a mano e eh, bisogna andare a farlo coincidere con il punto dal quale arriva la luce nella nostra scena, che quindi magari è quella lassù. C'è un add-on che ci aiuta a farlo, che è tra quelli forniti in Blender. Anche questo lo vedo magari meglio nel, nel video per i soli iscritti. Comunque c'è questo add-on Position che una volta attivato eh, nel menu Word ci permette, scegliendo Sun più HDR Texture e scegliendo qual è il nostro oggetto del sole, eh, ci permette di eh, andare a sincronizzare il sole con la texture in questo modo. Clicco e mi appare sulla scena la mia texture, posso cambiare l'intensità e se trovo il sole qui, ci clicco sopra, e adesso eh, Blender ha posizionato il sole esattamente in corrispondenza. E tra l'altro quando ruoto questo valore come vedete ruota sia, eh, lo, lo si vede qui nell'ombra, eh, il sole magari possiamo aumentare l'intensità, ecco se facciamo intensità 5, eh, adesso vedete eh, ruotandolo con questa rotation ruota contemporaneamente lo sfondo e il sole in modo tale che la, la luce sia sempre corrispondente. Ne ho fatte altre, sempre con Nvidia Canvas, come questa ad esempio. Questo è Blender, questo invece è Unreal Engine e ho caricato la stessa immagine in Unreal Engine, eccola qua. E tra l'altro in Unreal Engine viene caricata non su una sfera ma su un dome con un pavimento e quindi appunto riesco a vederla diciamo in maniera più naturale. Si può fare anche in Blender, anche questo... Lo vediamo eh, nel video apposta per gli abbonati. Come vedete, in Real Engine, tra l'altro, fornisce l'illuminazione perché eh, possiamo vedere che il, il colore della scena è anche dato dalla texture in questione e funziona bene il riconoscimento automatico dell'esposizione, che ovviamente si può anche disabilitare. Per cui, quando inquadro in una scena molto luminosa, l'esposizione si abbassa, quando mi sposto l'esposizione si alza di nuovo e torna a permettermi di vedere i dettagli. L'uso di queste immagini è molto interessante all'interno dei software 3D perché ci permette di creare uno sfondo quasi fotorealistico. Un altro programma che accetta questo tipo di immagini è Clip Studio Paint. Eh, bisogna creare un apposito layer di tipo 3D, quindi con tasto destro New Layer creare un layer 3D e il layer 3D può avere uno sfondo panorama e qui tra le opzioni panorama c'è qua la possibilità di caricare un file che è quello appunto creato da Nvidia Canvas, però non capisce il formato EXR. Quindi in questo caso da Nvidia Canvas quando faccio esporta eh, posso scegliere PNG e andare quindi a creare il panorama panorama in versione PNG. Adesso nella cartella ho anche panorama PNG che può essere compreso da Clip Studio. E quindi posso premere file e andare a prendere panorama PNG, fare apri ed eccolo qua potete spostarvi, muovere il tasto sinistro e vedete che c'è anche un piano in basso per aiutarvi a, a capire dove siete. E si può anche andare a regolare in questo modo diciamo lo zoom, la, la quantità di, di, di fisheye e possiamo andare a posizionarlo quindi dietro la nostra illustrazione. Una volta che è posizionato basta diciamo, spostarsi di nuovo su un altro layer e si può tranquillamente disegnare e utilizzare il, il layer di riferimento sotto. Comunque insomma è un layer come tanti altri con i quali possiamo colorare e c'è a disposizione anche il righello della prospettiva. Si tratta di, di imparare a utilizzare Clip Studio Paint, però per dire che queste immagini tridimensionali possono essere usate in diversi programmi. Come detto, creerò un video per i soli abbonati per parlare di come fare queste cose al meglio in Blender e in Unreal Engine. Se non siete abbonati e siete curiosi, ci sono tutte le informazioni nella home del canale. Qui spiego quali sono i livelli. Ci sono due livelli e i video appunto, speciali sono riservati a chi si abbona al livello supporter da 9,99. Si può fare tramite il tasto iscriviti qua in alto. È un, una cosa nuova che offre YouTube e che permette di dare ai creatori come me un aiuto per poter creare sempre di più nuovi contenuti. Grazie e alla prossima!